di fare musica, musica. Mm, allora vediamo un po beh, insomma un po di cose le ho messe in valigia eh, beh, sicuramente i cappelli non possono mancare eh, direi di sì così potrebbe andare bene L itinerario c'è vediamo ciao Ah, sono qui in affarata oggi, a parte col cappellino molto vintage stile anni 60 Sono in affarata a preparare la valigia, eh sì, però ho bisogno di voi, un vostro aiuto Perché non so se vi ricordate ma vi ricordate sicuramente perché se andate indietro li vedete insomma l'anno scorso vi avevo portato con me in Corsica e quindi vi avevo raccontato un po' la mia vacanza ecco quest'anno abbandono la Corsica anche se in realtà c'è ancora poi un'ultima parte eh, che verrà postata per chiudere quella che era la mia vacanza estiva dell'anno scorso quest'anno invece andrò all'isola d'Elba e perché ho bisogno di voi? beh ho bisogno di voi perché innanzitutto devo un po' eh, capire insomma dove poter andare all'isola del arrivando io a Rio Marina e avendo una settimana di tempo, quindi io da, da Piombino praticamente arriverò qui a Rio Marina. E ripartirò da eh, portoferraio eh, ho una settimana di tempo per stare qui nell'isola d'elba non ci sono mai andata e quindi insomma mi piacerebbe avere anche un po da voi alcune eh, indicazioni su su che cosa poter visitare vi dico che però non amo le spiagge molto affollate. ma poi più che altro come avete visto anche in corsica mi piace poter andare in alcuni posti eh, naturalmente senza Ehm, diciamo così essere troppo affollati ma visitare un po' quelli che sono i luoghi magari anche storici, poi insomma mi sono già un po' documentata e eh. ho visto che l'isola d'Elba è ricca eh, di eh, miniere, è stata ricca di miniere eh, quindi anche le spiagge sono piene di, eh, diciamo così, di minerali, c'è un bellissimo museo legato ai minerali che vorrei andare a visitare proprio in Marina e poi tante calette ma anche luoghi storici eh, lo sappiamo tutti, compreso eh, chi è passato di lì, ovvero Napoleone Bonaparte. Quindi forti, fortezze, un monte da raggiungere con una funivia, eh, fare tanto snorkeling. Tra l'altro mi sono dimenticata le maschere al mare e quindi mi sa che dovrò andarla a comprare una. Eh, bisogna fare anche un po' di spot, quindi magari un po' di SUP se i luoghi ce lo permetteranno, ma... Uh, in qualche modo, insomma, ho già scoperto anche diciamo così, luoghi, e paesini che sono uh, porticcioli dove ci sono tanti pescatori, un paesino tra l'altro molto colorato. Insomma, che mi piacerebbe visitare anche di, di sera magari mangiando un piatto tipico eh, della traduzione appunto lì dell'isola d'elba come il cacciucco anche se a me la zuppa di pesce non è che faccia proprio impazzire però vabbè nei posti si va anche per assaggiare quelle che sono no? diciamo così le specialità enogastronomiche e poi ho letto che ci sono dei buonissimi vini quindi vabbè insomma il vino ci sta accompagna magari anche una pericena in qualche piazzettina con un tramonto, insomma, poi questa zona molto diversa, verso la Toscana, verso la Tunisia, verso la Corsica, dove le spiagge ho letto essere anche molto, molto diverse tra di loro. Va bene, quindi io vi chiedo un aiuto, se per caso ci siete stati già all'Isola d'Elba, magari datemi qualche suggerimento su che cosa fare di giorno, di sera, dove mangiare e naturalmente dove andare in spiaggia per prendere un po' di sole. So che il naturismo non è molto apprezzato, l'isola delba, ma va bene. Io intanto i costumi li ho messi. Ricapitolando, i costumi ci sono. Ho messo praticamente dei, come si dicono, i parei. Un palo qua, un pareo là, un asciugamano perché dovrò sdraiarmi anche sull'asciugamano, anche se ci sono delle rocce. Poi possiamo mettere i cappelli. Questi magari blu e giallo un po' più per la sera, mentre questo ci sta bene per andare in spiaggia a coprirsi. Un, po di, un paio di occhiali da sole, dell'acqua. E poi... Porto con me sempre dei libri, quindi non posso dimenticare naturalmente la lettura. Allora, ve lo consiglio. Vi consiglio alcuni libri che ho già consigliato anche sul canale Patreon. Anzi, tra l'altro, uno di questi mi è stato consigliato proprio da un patron. E se eh, so, va, dovete mettere in piedi un'attività o comunque fare fortuna, come si dice, uscendo un po' dagli schemi, beh, vi consiglio La mucca viola di Seth Godin e dice farsi notare e fare fortuna in un mondo tutto marrone quindi essere un pochettino diversi e trovare anche la nostra via poi non può mancare la mia settimana di mistica perché io senza settimana di mistica non ci sto al mare ma sempre tutto l'anno diciamo così e poi due libri che uno devo ancora iniziarlo e l'altro devo lo sto finendo questo di Federico Pace, Scintille, ve lo consiglio, sono tutte storielle molto brevi ma. Ehm... Sono storie, incontri che decidono un po' i nostri destini e parlano anche di sentimenti, i sentimenti in generale. Non è troppo mieloso, no, state tranquilli, non è troppo mieloso. E poi questo, mi ha incuriosito in realtà prima la copertina, poi vabbè, farinetti, lo sappiamo, insomma, slow food e tutto quello che è realizzato, ma eh, serendipiti, praticamente 50 storie di successo nati per caso, quindi riuniamo anche un po' la mucca viola e sono grandi eh, protagonisti, che insomma in qualche modo sono riusciti a trovare la loro strada facendo anche successo, ottenendo anche successo ma con delle cose fortuite o comunque date per caso come ad esempio la storia anche della Nutella visto che siamo nella nostra zona quindi insomma letture molto leggere poi vedremo se finirò questo Avrò modo magari di cercarne altre, però per il momento direi che la mia valigia è piena, è pronta, aspetto solo i vostri suggerimenti e poi naturalmente vedremo che cosa avremo realizzato proprio all'interno dell'Isola Delba. Intanto vi auguro una buona estate e mi raccomando, se vi va, date anche un occhio, uno sguardo, buttate uno sguardo al canale Patreon, se non solo radio. Ciao, buone vacanze! tra l'altro, sì, vabbè, giusto per fare un, un, un incipit, una chiusura, eh, non solo chi è stato all'isola d'Elba, insomma, vi può dare dei suggerimenti, ma anche chi magari ci vive, così come è successo uno di voi, in una diretta che avevo fatto con i vinili in cui mi aveva invitato all'isola d'Elba ma poi ho perso i contatti e quindi non mi ricordo più, insomma, chi fosse e che cosa mi avesse, diciamo così, suggerito quindi, se per caso torni a vedere questi, questo video questi saluti, boh, magari una ragione in più per darmi dei suggerimenti tu che sei del luogo, tu che sei del posto. Intanto una buona estate naturalmente e ci vediamo dall'isola d'Elba, mare, sole, spiaggia, ma tanto relax e naturalmente sempre con uno sguardo all'attenzione legata ancora a questa emergenza, quindi la mascherina ora la vado a mettere anche in valigia. Ciao!